Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un video informativo per quanto riguarda un altro glitch dei soldi ancora funzionante ragazzi. Non so se vi ricordate questo glitch, però per fare questo glitch avevamo bisogno di un po' di requisiti, ma questo glitch ci dava la possibilità di duplicare all'incirca un'auto al minuto, dipende tutto da quanto siamo veloci noi. E questo glitch è abbastanza diciamo non complicato ci vuole una certa preparazione ma una volta che si è preparati tutto è veramente qualcosa di spettacolare per fare questo glitch serve un amico un uh, deposito veicoli speciali una base operativa e la LG Retro Custom sono piccole Cose, diciamo però, comunque è abbastanza semplice veramente da fare, l'importante è che capite solamente i primi passaggi, ragazzi, perché poi del resto il glitch viene viene da solo. Eh, che altro dire, il glitch, come ho già detto, è abbastanza semplice. L'importante è che seguiate. E comunque il video, non questo video ragazzi, ma questo video serviva solamente per informarvi il video in questione ve lo lascerò in, nella schermata finale di questo video quindi guardate il video fino alla fine e avrete il collegamento su quella schermata finale e di dove troverete il video ragazzi comunque è veramente semplicissimo bastano veramente pochi passaggi per poter fare 10, 20, 30 auto una dietro l'altra l'importante come ho già detto che seguite alla lettera tutti quanti i passaggi del video tutto ciò che, che dico nel video e, e riuscirete, riuscirete senza nessun genere di problema ragazzi perché è veramente semplice non, non pensate che eh, sia tutto sto complicato perché non lo è e niente vi voglio anche ricordare che l'altro glitch eh, dei soldi è ancora funzionante mh, quello della base diciamo la base operativa sto cercando, so cercando altri glitch che magari eh, non richiedono la base operativa non richiedono il com non richiedono tanti altri requisiti perché comunque alcune persone non hanno tutti questi requisiti oppure non hanno fatto glitch del creatore o non stanno facendo il glitch del creatore io adesso non so se funziona quel glitch perché io non l'ho portato sul canale non credo lo porterò sul canale perché tanto penso che è una questione di ore e sarà pacciato quindi eh, detto questo ragazzi approfittate di questi glitch un saluto da maxi al prossimo video